Cominciamo da lì, le alla fabbrica, primo sale, la parte sono al pesto di erbe male, quindi per sembrano basilico e maggiorana, dietro c'è cucco con verdure, piselli e zucchine, la lasagna al pesto, parmigiana di melanzane, l'insalata di, di farro con zucchine, peperoni e azzane, medaglione di riso con zucco e pecorino, patata al forno con fabbrica, frittata di pasta con pettine di zucchine, patate e curry, gattoni di. domanda importante, che è quella di intendere il cibo come educazione, quindi quanto è importante la condivisione e la formazione nelle vostre, eh, nelle vostre attività in parte eh, Sonia ne ha, ne, ha, ne ha già parlato eh, prego Tina Ma la formazione è tutto eh, Sonia ne sa ben qualcosa io eh, ripeto la mia formazione arriva proprio da un'università dove vedevo questi giovani eh, trasformarsi e illuminarsi davanti alla consapevolezza di sé e quindi è la base di tutto e sono d'accordo con quello che diceva Sonia sul fatto che c'è tanta improvvisazione dovuta anche a tanto entusiasmo e eh, non dico di no, eh, diciamo che eh, molti format televisivi hanno reso oggi il nostro lavoro un, come posso dire, un palcoscenico dove esprimersi Molti, come in tanti lavori, vogliono la strada breve, no? quindi voglio dire subito eh, essere degli stellati. Oggi l'obiettivo è quello. Bisogna insegnare ai giovani che prima di così diventare o fare gli chef stellati bisogna diventare qualcosa dentro, bisogna far nascere le stelle dentro di noi, illuminarsi, e, eh, però in questo dobbiamo essere noi, perché se poi tutto il mondo insegna questa invece velocità arrivare subito ai traguardi, noi possiamo parlare quanto vogliamo con la nostra consapevolezza, e mi permetto di dire dall'alto della nostra esperienza, perché io 30 anni di questo lavoro ce l'ho tutto sulle pe sulla pelle e sull'anima e nell'anima, e so quanto è difficile. Oggi è più difficile. Io qui ho ragazzi che sono come me da 20 anni. Ma quel tipo di giovane che ha voglia di formarsi e di capire veramente fino in fondo cosa sta facendo oggi è molto raro, mi dispiace dirlo, eh, però è, è la verità, vanno tutti in grande velocità, vogliono tutti raggiungere immediatamente l'obiettivo e poi fanno il passaggio a ritroso. Quindi, Partono, arrivano secondo loro arrivano e poi devono tornare indietro passo passo passo passo. Cosa percorre questo cammino all'indietro? Che ci sono dei fallimenti che ben vengano come dicevi tu, il 70%, diciamo, eh, eh, voglio dire dell'errore serve alla formazione. Però sbagliano no? perché comunque ci si può arrivare eh, facendo i percorsi giusti e quindi eh, Me, ecco rispondendo ritornando brevemente alla domanda la formazione è la base ma secondo me chi insegna quello che sta insegnando Sonia questo eh, a mio personale eh, avviso bisogna partire dalla persona bisogna partire dall'essere altrimenti tutto quello che tu immetti in quel contenitore che è la persona viene recepito in modo sbagliato, quindi prima aprire i canali ricettivi interiori e poi cominciare a mettere queste eh, gocce di, eh, di sapere, di sapienza, di bellezza e di consapevolezza. Ecco, quindi questo è il mio modo di immaginare. Beh, sicuramente l'educazione è importante, tanto più che l'ho fatta missione della, della, della mia vita, sia personale che professionale. C'è da dire però che anche bisogna iniziare ad aprire un po' le menti anche ai docenti e a, a chi fa scuola, cioè a livello curriculare cosa possiamo fare per cambiare. La scuola deve, deve seguire le evoluzioni, anche no? ci sono all'interno della società, dei territori. Devo dire che ehm, quando ho iniziato a lavorare su Roma quello che eh, ho trovato fondamentale subito era evidenziare le buone pratiche, cioè perché molto spesso queste buone pratiche o ci sono e non sono visibili, nel senso che sono lì ma nessuno ne parla o nessuno le mette a sistema. Quindi non le eh, collega in una narrativa, no? Si dice del cibo. E, e questa è stata un po' la base su cui ho creato poi la formazione, come dire, formale all'interno del, del primo istituto che ho, ho diretto. Quindi da una parte c'è l'educazione formale che è importante e su cui dobbiamo lavorare. Quindi a livello curriculare bisogna veramente andare a rivedere un po' tutto il curriculum su cui noi ci formiamo, perché noi non possiamo. Possiamo continuare a formare magari all'alberghiera come 50 anni fa così come non possiamo formare all'agrario come 50 anni fa le cose sono cambiate ma direi un po in tutte le discipline un aspetto secondo me importante però è l'educazione non formale cioè l'educazione non formale è in tutto quello che riguarda la nostra quotidianità quindi dai servizi ristoranti che noi eh, frequentiamo adesso magari con la pandemia un po meno però ritorneremo a frequentare ma anche a tutto quello che si è inserito nel circuito della città allora per esempio tra le buone pratiche che citavo prima nell'essere essere umani per il pianeta, essere cittadini in una comunità, in un territorio quindi di Roma, essere dei professionisti di Roma, la scelta proprio anche per me è stata andare a cercare queste buone pratiche e tra queste penso che gli orti urbani, l'agricoltura urbana e le produzioni locali, che non chiamiamo più chilometro zero, perché anche questo è un termine che è andato, è andato scomparendo, perché dov'è il chilometro zero? Dove era il chilometro zero a Roma? Questa era la domanda che 12 anni fa mi facevano tutti, sì sì insegni il cibo ma sei nella città di Roma prima di vedere una campagna devi andare in macchina per un'ora e mezza, come fai a raccontare il cibo ai tuoi ragazzi e i miei erano americani che venivano dall'Illinois, venivano da posti dove per ore e ore si vedevano solo campi di grano turco e campi di grano, dicevano sì è una, è un'utopia la tua insegnare il cibo a questi ragazzi, invece proprio andando a cercare abbiamo visto che che è possibile coltivare anche dentro la città e queste in realtà si sono radicati dentro a delle pratiche che venivano già fatte prima, tanto più che ci sono delle aziende urbane che sono state inglobate dalla città ma non hanno smesso di produrre, oppure altri che hanno cercato di portare i bambini. Eh, a, a farlo e quindi a riconoscere eh, i semi, a riconoscere le piante che magari sono anche scomparse quindi non sappiamo più quali sono quindi proprio da, quel, da quella filiera no? da quella produzione, distribuzione commercializzazione, post consumo riportare le persone a capire qual era la, la vera relazione che noi abbiamo tra il cibo e la sostenibilità fondamentalmente e sulla città di Roma devo dire che c'è tanto eh, di cui non si parla sempre nella giusta maniera quindi passerei la la, la parola mi Sono d'accordo anche per quel poco che conosco io di Roma. Anch'io, come Sonia, non sono romana. È vero, ci sono tante realtà molto interessanti, ne parlavi anche tu, Tina, estendendo il discorso a tutta l'Italia, alla no? ricerca di queste realtà, di queste buone pratiche. No? A Roma, ecco, un grande difetto che ha questa città è proprio l'incapacità di fare sistema e quindi queste buone pratiche restano delle buone pratiche isolate che hanno chiaramente quindi un impatto molto meno importante rispetto alle buone pratiche che fanno sistema ehm mi collego a quello che hai detto tu Sonia a proposito di agricoltura urbana, di orticoltura urbana, ehm, pensando a questi primi esempi, no? mi, mi vengono in mente i community gardens che all'inizio degli anni 70 hanno cominciato e sono nati come orti urbani, no? le chiamiamo community gardens negli Stati Uniti, nelle grandi città degli Stati Uniti erano degli orti essenzialmente, quasi tutti erano orti che poi hanno in qualche modo aperto la strada per sviluppare dei progetti molto interessanti, ehm, innovativi in qualche modo, ah quei tempi e subito dopo che sono per esempio tutti questi esperimenti urbani che riguardano per, per dire l'orticoltura sui tetti, pensiamo sempre a New York, io ho vissuto diversi anni a New York dove ho proprio indagato la realtà dei community gardens dove è nato ormai però direi da più di una ventina d'anni una realtà molto interessante di orticoltura sui tetti e penso al progetto come Brooklyn Grange che ha sviluppato su una grossa estensione di un tetto, di un edificio di un'azienda a Brooklyn un enorme orto urbano ma poi penso anche a delle realtà più locali pensiamo a Torino dove c'è un'amica si chiama Elena Carmagnani che insieme a una collega ha messo su questo progetto si chiama Orti Alti e anche lei promuove l'orticoltura, la, um, l'agricoltura urbana sui tetti quindi diciamo ampliando un po' gli orizzonti rispetto a quello che si pensava no? Con nei community gardens quindi all'orticoltura in quella che erano i vacant lots cioè in quelle frange urbane in quei territori disabitati che erano abbandonati che poi sono stati eh, diciamo fruiti dai cittadini quindi a partire dal basso per rendere questi spazi degli orti e dei punti di produzione di cibo che appunto ora non si dice più a chilometro zero che comunque erano direttamente consumati da chi li coltivava quindi ecco penso che il territorio e il paesaggio urbano ehm, possa essere ancora più legato a maggior ragione a roma a dei progetti di orticoltura urbana e di agricoltura urbana che senso ha per voi che significato potrebbe avere oltre anche all'aspetto produttivo che chiaramente non può che essere limitato no? in città allora, secondo me ci sono due correnti, chiamiamoli trend, tendenze insomma, che ci sono adesso. Una è l'autoproduzione, cioè questo concetto che io mi posso produrre il mio cibo e, e alla fine eh, sono, mi, mi sento anche un po' più sicuro. Questo viene un po' dalla paura però, no? E probabilmente ogni città che tu hai citato ha attivato dei movimenti di agricoltura urbana e di eh, orti urbani per motivi diversi, mi permetto di dire, perché l'orto e la produzione agricola diventano una rappresentazione di un bisogno dall'altra parte di un'opportunità locale quindi pensiamo un po' a Roma, no? tu hai fatto questi esempi di New York chiaramente in cui l'autoproduzione era diventata quasi un mi, mi faccio il mio cibo così sono sicura che so da dove viene, no? mi sento più sicura e, Roma perché probabilmente ha iniziato tutto questo? Probabilmente no, non per questo motivo, non, non penso almeno da, dalla mia esperienza personale di raccolta di buone pratiche non ho visto la paura come elemento e motore dell'attivazione di questi orti, piuttosto ho visto una necessità di, di socializzazione, quindi di, di fare questo insieme agli altri eh, e quindi i primi orti anche collaborativi, no? di copartecipazione, di co-design, parlando proprio dei nostri temi eh, ho visto una ricerca del proprio territorio a un punto di vista tradizionale, quindi la ricerca de, delle proprie erbe, dei propri prodotti dei propri, cioè cercare un po' in quelle ricette tradizionali, tante sono andate a farsi l'orto per potersi poi produrre il cibo che serve no? per fare una ricetta, ho visto alcuni proprio costruirsi questo come rapporto intergenerazionale, ho visto orti mettere insieme bambini e nonni trovare un'attività da fare insieme sembra scontato ma non lo è perché la natura diventa un modo non semplice di lavorare insieme ma sicuramente interattivo e tante volte i nonni cosa possono fare con i loro bambini quando c'è carenza di verde e noi lo sappiamo che a Roma c'è un problema relativo ai parchi il relativo, si può produrre insieme e, eh, e ci tengo a dire questo perché ritorno sempre sul solito discorso è il valore, cioè una cosa funziona a lungo termine se è basata su dei valori forti l'abbiamo visto anche in pandemia quando tutti hanno iniziato a, a cuocere insieme no? forni all'impazzata cuocendo eh, pizze e torte e tutte le volte come designer mi è stato chiesto cosa intravedi nel futuro di tutte quelle torte quei pani e io dico sempre non intravedo niente se non il fatto che la gente aveva bisogno di cucinare insieme e il modo più semplice di cucinare insieme è fare una torta o fare una pizza o fare qualcosa che vada in forno quindi la prima cosa da cercare in ognuna di queste città è il perché si mettono su queste, queste realtà e il perché produrrà delle situazioni che nel lungo termine daranno degli impatti se il perché, come dire eh, forse gli orti sui tetti di New York su Roma farebbero ridere nel senso che chi è che ha un tetto così eh, diciamo così eh, flessibile alla permacultura o meglio la preparazione e anche la competenza per poterlo fare perché insomma Michela ci racconta che per fare questo non è che lo possa fare chiunque, ci vuole una competenza, ci vuole una conoscenza scienza, eh, probabilmente questa è anche un'educazione un su cui lavorare di più, però eh, ci sono tutte quelle altre realtà no? di agricoltura urbana che secondo me su Roma ehm, prima ancora di dare il cibo per nutrizione danno il cibo come un'identità locale e quindi in qualche maniera serve anche al romano, noi non siamo romane, parliamo da esterne, come stato di aggregazione, come stato identitario, no? E secondo me su Roma c'è proprio una ricerca spassionata di trovare un motivo per stare insieme nel senso di siamo romani e anche l'orto urbano, permettetemi, io l'ho trovato come un elemento di a Garbatella facciamo così, eh, in quell'altro quartiere facciamo là, come elementi identitari anche di quartiere e quindi per me questa è l'identità romana. Aggiungo solo una cosa che è fondamentale per me, no? noi abbiamo realizzato tanti orti nelle scuole, nelle case famiglia, nei centri di accoglienza e abbiamo visto anche che gli orti urbani sono, come dicevi tu Sonia, un fondamentale elemento per un fondamentale punto di incontro, di scambio, di conoscenze, proprio una risorsa anche per l'inclusione no? e noi lavoriamo molto con l'inclusione e vediamo che questi progetti di orticoltura urbana sono inclusivi perché permettono ai partecipanti di qualunque nazione di qualunque provenienza di qualunque età di scambiare di scambiare risorse e poi è una cura una cura è un'appropriazione del territorio quindi è importante questo no è anche mettere il proprio cuore la propria persona in, un, in uno spazio che pensi sia tuo e che curi tu passo la parola a Tina per la risposta. Vorrei solo una cosa aggiungere proprio su quello che ha detto Sonia prima di dare la parola a Tina che un altro dei nostri appuntamenti è stato proprio l'orto eh, a Garbatella e proprio in quell'occasione parlando di inclusione e parlando di aggregazione c'era proprio un nonno che ha comunque cercato proprio eh, di aggregare il. Eh, è stato proprio come esperimento di aggregazione, quindi esistono sul territorio eh, queste realtà e che purtroppo non se ne ha molta conoscenza come per esempio proprio gli orti del Margotta, che è un altro esempio proprio di, um, urbano di quello di cui stiamo parlando quindi ecco adesso Tina mi piacerebbe che ascoltassimo la tua realtà proprio del tuo orto, di dove vivi? Allora, gli orti Margutta, gli orti Margutta eh, partiamo dal presupposto che la, che la natura è una cosa meravigliosa, no? molto bella e io trovo che i nostri orti sono bellissimi, abbiamo fatto un lavoro anche eh, estetico, no? quindi abbiamo creato questi eh, percorsi tra un filare e l'altro dove ovviamente eh, si può camminare ed osservare eh, la natura e crescere. Eh, natura generosa, eh, prima ovviamente eh, Sonia ha parlato del momento di lockdown, ovviamente la natura non si è fermata e quindi noi abbiamo detto Dio mamma che ci facciamo con tutte queste verdure avendo il ristorante chiuso, ovviamente Sant'Egidi, ovviamente abbiamo aiutato delle piccole situazioni però poi Abbiamo creato delle cassettine molto carine eh, e abbiamo, i nostri ragazzi che erano in cassa integrazione sono venuti ad aiutarci e hanno creato e hanno consegnato a casa dei nostri clienti una cassetta mista del, de, dei prodotti del nostro orto. Con un fiore, Con un fiore sì perché quella è l'anima che ci vuole sempre come dicevamo prima, quindi un fiore sempre del nostro giardino. L'orto è un grande lavoro però è una grandissima soddisfazione, io vado tutte le mattine a vedere se è tutto cresciuto un pochino, eh, vedrete delle foto del nostro orto, eh, adesso oggi piove quindi non, non siamo potuti essere lì però ecco con molto orgoglio vi facciamo vedere appunto com'è, considerate che adesso eh, abbiamo fatto la, la, la semina dell'orto diciamo primavera estate come una bellissima collezione eh, e eh, stiamo appunto vedendo ogni giorno eh, le piantine che crescono ma avrete modo di vedere insomma com'è eh, strutturato e organizzato approfitto per dirvi che comunque ho un orto didattico anche situato in questa location che è un po' tutto, è un po' casa nostra ma è una casa aperta perché è un posto dove comunque facciamo degli eventi ovviamente eventi carini, semplici, eh, nel rispetto della natura sempre, dove i nostri ospiti possono eh, anche venire nell'orto, mangiare nell'orto eh, oppure eh, seguire eh, mio marito che gli racconta un pochino eh, la storia di quel determinato eh, pomodoro, melanzana o la differenza del peperoncino eh, eccetera. La cosa bella è che siamo tutti ormai appassionati, l'orto urbano secondo me prenderà sempre più piede, eh, un po' sogna secondo me anche per paura, mm, non è una cosa da sottovalutare, però anche perché si stanno tutti riaccorgendo con questa esperienza del Covid che bisogna ritornare all'essenza, che la natura ci ha detto molte cose. Eh, ci ha parlato molto chiaro, poi eh, chi vuole capire capisce, chi non vuole capire non capirà, però mi sembra di percepire diciamo, eh, così, dei segnali abbastanza importanti a livello mondiale, eh, perché sennò saremmo veramente stati in, sordi in maniera molto preoccupante, e quindi eh, io mi auguro eh, che nascano tanti piccoli fazzoletti di terra dove la natura diventi protagonista. Eh, vorrei dire solo un'altra cosa che eh, capisco che sembra fuori tema ma non è così. In questa fase la natura ci ha dimostrato che lei è fortissima, non soccomberà lei se noi non siamo etici nel trattarla ma soccomberemo noi, siamo noi soggetti fragili, non è la natura. La natura è forte, la natura va preservata nella sua, nella sua diciamo, fragilità perché dipende un po' dal nostro rispetto ma soccomberemo noi insomma mi spiace dare questo segnale forse non però però penso che sia una bella consapevolezza quindi gli orti Margutta vogliono insegnare anche questi che pochi metri dal cemento forse noi no perché siamo un pochino defilati nel parco di Veio ma vi assicuro che a un chilometro abbiamo un ospedale immenso che è il Sant'Andrea, abbiamo eh, tutta una serie di eh, piccoli eh, centri abitati che ovviamente sono cemento eppure là si respira il profumo, il profumo della natura, il verde che cresce, le piante che sono così eh, generose e meravigliose e la terra, la terra ragazzi che è eh, ovviamente il nostro elemento principale di vita, eh, che è una cosa bellissima da, da curare. Sicuramente non ci dobbiamo dimenticare che oggi abbiamo parlato di cibo in una maniera chiaramente positiva, propositiva, ma eh, dobbiamo tener conto che cibo vuol dire anche sicurezza alimentare. Quindi io in un, in un punto chiave di tutto quello che abbiamo detto è che dobbiamo sempre più far rete, perché se è vero che da una parte ci sono gli orti urbani, dall'altra c'è chi ha bisogno di cibo e, e il Covid ci ha lasciato non pochi problemi da questo punto di vista, quindi benvengano situazioni virtuose che mettono insieme. È uscita anche per una food policy a Roma, quindi ci sono tutte le basi, anche i supporti per far sì che tutte queste buone pratiche di cui noi stiamo parlando insieme possano produrre un sistema cibo urbano più equo, più sano, più sostenibile ma anche più resiliente. Il Covid ci ha fatto vedere che sono, è possibile fare anche in maniera diversa con tutte le realtà di quartiere che sono uscite, nel venirsi anche incontro in certe difficoltà, quindi non ce le dimentichiamo, cerchiamo di valorizzarle e eventualmente diamogli lo spazio anche perché possano diventare delle soluzioni alternative per, eh, per il sistema urbano di Roma. Eh, eh, sì, mi ricollego a quello che dice Sonia, quindi gli orti urbani comunque permettono anche questa sostenibilità sia economica perché ovviamente sì. i prezzi eh, non sono eh, caricati dalla filiera immensa, eh, quindi aiutiamo tutte quelle famiglie che ovviamente hanno meno possibilità oggi post Covid e eh, anche la salute. No, perché è un prodotto fresco ovviamente contiene tutte quelle proprietà che ci servono poi tra l'altro mai come in questo momento a eh, ovviamente eh, sostenere e mantenere sano diciamo così, il nostro corpo perché eh, soprattutto l'orto eh, ha, ha le verdure hanno tutte quelle proprietà di cui noi abbiamo necessità in questo momento eh, per eh, avere una vita eh, diciamo sana eh, per quanto riguarda ovviamente lo lo spreco e eh, lo spreco eh, è una cosa purtroppo, ahimè, mh, visto il lavoro che facciamo e visto il momento complicato, eh, noi ogni giorno facciamo un piccolo briefing con i ragazzi, eh, cerchiamo di capire che tempo fa, quanto dobbiamo preparare, cosa dobbiamo consumare, ma soprattutto abbiamo aperto eh, a una situazione che è eh, una, una app dove se noi abbiamo degli avanzi del branch praticamente a una cifra molto modesta possono venire qui farsi un contenitore di cose e portarsele via. In questo modo noi eh, non sprechiamo e forse aiutiamo anche qualcuno che magari ha maggiori difficoltà. Io credo che ci avete arricchito con un viaggio strepitoso, meraviglioso attraverso il cibo e credo che che avete veramente nutrito le nostre anime io ringrazio eh, Tina Vannini ringrazio Sonia Massari ringrazio la tua ospitalità dentro un ristorante all'interno di una via la più storica, una delle più storiche al mondo che è via Margutta quindi la tua presenza qui è, è eccellente quindi ringrazio veramente tutti voi do la parola a Michela è stato un piacere condurre con te questo, questo appuntamento prego Michela un ultimo ringraziamento anch'io, eh, penso che sia stato un bellissimo incontro, eh, Sonia e Tina hanno moltissimo in comune, fanno due lavori diversi ma convergenti e, e penso che sia sempre più importante trovare una comunicazione e questi incontri eh, organizzati da FIDAPA proprio questo, servono, questo sono e speriamo di poter continuare così, no? con nuovi incontri e nuove possibilità di trovarci insieme. Grazie mille.